ciao ragazzi è arrivata la super sorpresa di vanessa e anastasia tu ti nasconderai io dovrò solo fare in modo che vanessa e anastasia entrino in bagno ma chi è? buongiorno amore mio buona colazione dormito bene? Eh? Oggi c'è una bella giornata, è fresco e c'è il sole Ma mamma non usciamo più tardi? Devo pulire tutta casa Vanessa perché da quando siamo tornati dalle vacanze qualche giorno fa sono riuscita a fare pochissimo La casa è grande lo sai e quindi mi sarà molto difficile Se dovessi fare in fretta magari andiamo a fare una passeggiata, ok? A few moments later. hai finito la colazione amore ascolta fai i compiti ok perché manca una settimana all'inizio della scuola allora io vado su a fare le pulizie tu finisci i compiti magari quando ho finito se eh, non è troppo tardi possiamo andare a fare un giro ok tu perché sei così truccata come sei bella senti Ani io devo andare su a pulire non è che mi vorresti venire a dare una mano non hai voglia? Grazie, molto gentile. Allora niente, vado a pulire. E tu guarda la tele e quando finisco, se facciamo in tempo, usciamo un pochino, ok? Andiamo a fare un giro, va bene? Ciao ragazzi, Vanessa e Anastasia non lo sanno, ma stasera ci sarà una super sorpresa per loro Quindi adesso io farò le pulizie, poi se riuscirò le farò uscire di casa, se faremo in tempo Perché qualcuno questa sera entrerà in casa nostra, ma loro non sanno nulla A dopo Mamma sei stanca? Eh amore, sì, un pochino Vuoi che ti aiuto? Certo, vuoi darmi una mano? Sì Dai, va bene sì. Vediamo un po' la mia bimba, brava amore, bravissima. Grazie amore mio. Così la mamma riesce a fare più in fretta. E se riusciamo, andiamo a fare un giretto, va bene? Sì. Amore, oggi la casa è tutta pulita. Eh, sì. Ani, dove sei? Bambino. Hai bambino. finito? Bambino. Bravissima, adesso Vanessa, aiuti anche tu, Anastasia. Eh, mettiamo in ordine la tua cameretta. Sì, bravissime, bambine mie. Oh, mamma. Che um, faccio questo coso? No. Me l'ho trovata una sera. Anastasia. <ride> sembra un joker tra il vestito <ride> con le punte così. Oh, guardate, adesso io sapete cosa faccio in questi giorni? Apro quell'armadio degli orrori, prendo tutte le calze che avete e le butto tutte. E poi andiamo a comprare sì, sì, sì, le calze nuove sì, sì, sì. e usiamo solo quelle. Ah, posso andare hai finito i compiti sì. hai fatto le pagine giuste Sì. allora andate perché mi avete anche aiutato a fare le pulizie e siete state brave dai andate va bene <ride> però non dovete sudare e soprattutto Vanessa cos'è che non devi fare non devi lasciare mai tua wow. sorella <ride> ah, devo buttarla carino. nel fiume bravi mm. Va bene, io intanto finisco di fare le pulizie okay. e ti aiuto a risolvere il problema con la ciabatta. Eh, scommetto. Fammi vedere tu? Tu sei, ce tu... Fatta, eh? tu sei tutta strana, Anastasia, Infatti, fatti sono strane. No, tu sei sono strana. Ti metti scuola. le calze. Di... Yeah. Se ti piace a te, Andiamo. ce l'hai fatta? Sì. Ciao. Hours later. Ciao ragazzi, io ho finito di fare le pulizie e mi sono anche fatto una doccia freschissima perché ero tutta sudata. Le bimbe sono in cortile che giocano con le amiche del cortile, ovviamente ignare di tutto, ma tra poco arriverà una super sorpresa per loro. Mm -hmm. Sei venuto a bere un goccino d'acqua? State giocando in cortile? Vi state divertendo? Ho visto che c'è una bimba... Mm -hmm. ah, è aurora, è vero, è vero. Mm -hmm. Anastasia, tutto bene? Mm -hmm tienila sempre d'occhio eh, va bene? Ragazzi, manca mezz'ora all'arrivo dei nostri ospiti e stiamo preparando un aperitivo, tra poco vi sveleremo chi verrà da noi. Ciao ragazzi è arrivata la super sorpresa di Vanessa e Anastasia ma per ora non ve la farò vedere, però la devo nascondere e dove la nascondo? La nasconderò in bagno venite con me allora, adesso tu verrai con me e io ti porterò in bagno. Quindi tu ti nasconderai. Io dovrò solo fare in modo che Vanessa e Anastasia entrino in bagno. Le devo ancora chiamare perché sono ancora fuori in cortile che giocano e poi cercherò di farle entrare in bagno. Ok? Ok, ho capito. Perfetto, andiamo! bimbe oh, dai venite dentro che adesso è diventato buio e fa anche freschino dai dai su bimbe dai dai tanto vi vedete tutti i giorni anche mamma io devo andare in bagno vai va bene ciao sorpresa giulia mamma sorpresa bambine c'è una vostra fan che è voluta venire a trovarvi e io l'ho invitata e vi abbiamo fatto una super sorpresa ah, ma vedo che Anastasia si è già ambientata benissimo con Giulia Ani, ah, sei contenta ma lo sapete che Giulia Vanessa vi ha portato dei regalini? eh già che sono sul tavolo che io ho nascosto mi riesci a mm. sentiamo lì cosa c'è dentro questi sacchettini Capito. wow che bello puoi portarlo a scuola nella tua nuova scuola bravissima Giulia che hai fatto gli stessi regali così non litigano fammi vedere ma è bellissimo dai sì, proviamolo Giulia sei contenta? Eh, non vedevi l'ora di conoscere eh. Vanessa e Anastasia? Sì mm. Beh, grazie per essere venuta intanto È oh, stato un viene. piacere Domani mm. viene da noi a fare colazione con la preparazione Veramente? Sì, possiamo fare qualche video con Giulia eh? Vero Giulia? Se vuoi dormire da noi una sera possiamo fare una morning routine insieme a te Sì, eh? sì. Ragazzi vi piacerebbe che Giulia facesse con noi una morning routine? Scrivetemelo nei commenti sì, vuoi farti aiutare da Giulia? Okay. Vediamo un po' come ti sta. Che bello, è caduto. la capretta nei bosco Cosa stai dicendo? È, una è un bracciale o una cavigliera? anche bello, è piccino. Infatti, che bello è grosso, è un po' largo. Eh, vabbè. Ma magari nella nel piede, no. Ehi, ehi, ehi, no, guarda che... No... Ani, comportati bene. Giro, giro, tocca, stai non metterlo buco. Sì, puoi accorciarlo magari. Vane, sei contenta di questa sorpresa? Eh? Sì. Giulie ci teneva veramente tanto, noi ci eravamo già sentite, eravamo in contatto e abbiamo deciso di farvi questa super sorpresa. Contente? Comunque, sì. ragazzi. Sì. Sì. Sì. Sì. cosa stai la facendo salsiccia. la salsiccia ok poi andiamo a rostirla ciao, ciao!